Un cartaceo, ah, caspita, mi sono dimenticato sì, anch'io di portarlo. Vabbè, ci vediamo magari. Sì, dovrebbe esserci, guarda un po' sul, sul diario, sul diario mio. Scusa, non sono riuscito a taggarvi Panta, si sente bene la mia voce che ho cambiato il microfono? Ci siamo sì. invertiti. La... Io, Panta, sono al 3 perché farà la diretta Facebook, quindi è meglio lui che ha lo sfondo border radio dietro. Un dos, tres, alle, alle, alle, e due, tre, alle, alle, alle. Arrivava, non mi ricordo il resto della canzone. No, no, no. Ti, ti ricordi che tempi, Panta? L'Italia andava al Mondiale. Mm. Walter Zenga. No, un po'. Zenga guarda, Zenga ti fa ridere però, eh, come Zeman. Eh? Zeman forse fa piangere più che altro. Mamma mia. Sa che Zeman ha allenato pure in Turchia. Io no. Eh, sì, sì, su quello, <ride> sì, purtroppo ci siamo. Un minuto, sì. d'accordo. E Panta, guarda che è probabile che arrivino dei ragazzi adesso, sto ricevendo una chiamata ma non vi rispondo perché sono in diretta, quindi se c'è gente che, vi che ci cerca... Ci cerca. Ci, ci, ci cerchia. Ci cerchia. Sai no che sono le cicerchie? No. Esatto. Sono dei, delle, una specie di ceci, da noi in dialetto oh, si dai. chiamano anche cicerchie. ritrovato, vero? Sì, sì, ma anche su Twitter? Su Periscope sì, quindi su, anche su Twitter dovrebbe essere, guarda un po'. Che giorno oggi? 12. Vado su Twitter. Su Twitter si vede. Non si vede. Iniziata, eh. Murat, Rosenberg e Selier. Si pronuncia Selie. Rosenberg. Rosenberg e Selier. Buonasera a tutti, bentornati su Border Radio, qui con voi ai microfoni Mariangela in diretta con una nuova, nuovissima puntata di Caribù, finalmente la prima, primissima puntata di Caribù nel nuovo studio di Border Radio, ne avevamo fatte alcune prima delle vacanze natalizie, ma adesso stiamo trasmettendo da quella che è la nuova casa effettiva di Border Radio, eh, presso il Centro Musicale Culturale Comala di, di Torino. Allora, una puntata speciale con un amico eh, che ormai mi accompagna ci accompagniamo insomma in analisi abbastanza eh, come mi ha detto qualcuno oggi certo che sono un po' toste e allora eh, annuncio il mio ospite che è Murat Cinara ciao Murat bentornato ciao è un piacere sempre allora Murat, abbiamo tante cose da dirci perché tante cose sono successe, eh, lo facciamo partendo da un, uno degli ultimi lavori che tu hai curato, eh, ne fai tantissimi, in realtà ne curi tantissimi, scrivi tantissimo e noi ti seguiamo sempre. Ricordiamo agli ascoltatori che avevamo eh, nel tempo fatto già delle puntate di approfondimento sulla Turchia, ehm, approfondendo vari aspetti varie, varie tematiche, quindi ricordiamo e salutiamo la puntata con i giornalisti Mevlü Sadek eh, il giornalista turco poi abbiamo fatto una puntata con eh, lo studioso ricercatore Francesco Pongiluppi, ma ne abbiamo fatta ancora un'altra eh, su TAP quindi le implicazioni eh, tra insomma quello che accade in Turchia e nell'area e quello che sta accadendo anche in Italia da noi. Allora abbiamo tante cose da dirci perché da pochissimo questo nuovo libro importante che tu hai curato che ti lascio annunciare come okay. titolo. <ride> Grazie, prima di tutto complimenti per la nuova sede, per il lavoro che avete svolto, Grazie. per l'impegno che avete fatto, è sempre un piacere ritornare qua e condividere questa esperienza sempre con te e, e ringrazio ovviamente pubblicamente per l'attenzione che presta, presti tu mm -hmm. e presta in generale la radio sulla Turchia, e, mh, che non è poco. Eh, eh, ed è un piacere che un, uh, un, una, un canale radiofonico di Torino, la città in cui vivo io, mm -hmm. eh, che abbia questa visione, lungimiranza e anche atto di solidarietà. Un, e, un mh, piacere. Eh, eh, e allora, il, il, il, il lavoro di cui stiamo parlando è un libro, un lavoro editoriale. E, mh, si tratta del, di un libro che si chiama Ogni luogo è Taksim scritto da questo giornalista turco tedesco che si chiama Denis Ugelle. E, um, il libro è stato concluso nel 2014 mm. e che parla della rivolta popolare più grande della Repubblica di Turchia. E la rivolta del Parco Ghesi, così il famosa nel pubblico. Esatto. Denis gira tutto il paese, intervista le persone, poi parliamo bene del libro successivamente, il libro si conclude nel 2014. Allora uno chiederebbe, ma perché vi in mente nel 2018 di pubblicare un libro? No? Purtroppo nel 2017 vi, eh, Denis viene arrestato mm. con eh, una serie di accuse che eh, non erano ufficiali, Do, eh, un, trascorre un anno nel carcere speciale di Silivria a Istanbul in isolamento e il giorno in cui è stato scarcerato dopo proprio un, un, un anno, un giorno, gli è stata consegnata l'imputazione, mm -hmm. quindi un, una detenzione molto, molto strana, molto politica più che giuridica. Nel mentre la sua casa editrice tedesca lancia sì. un appello internazionale a numerose, verso numerose case editrici e amiche e, per pubblicare uno dei libri di, Ghesi, di, di Denise mm -hmm. per eh, creare questa, continuare a eh, lavorare su questa atmosfera di solidarietà. Sì. Questa, perché per la scarcerazione di Denise è stato fatto tutto: tanto, mm -hmm. no? mm -hmm. tante manifestazioni, pre, pre, presidi, raccolte firme, pressione pubblica, economica, partitica, eccetera. E La casa editrice molto importante, storica, preziosa, indipendente di Torino, Rosenberg e Sedie, accoglie eh, l'appello al volo uh -huh. e decide, di. con una velocità incredibile, eh, decide di tradurre dal tedesco in italiano il libro. E nel mese di ottobre si, si conclude tutta la traduzione, eh, però il libro, dato che si conclude nel 2014, e dal 2014 fino ad oggi è successo di tutto, sì. purtroppo eh, tante anche cose negative, c'era bisogno di qualcuno che facesse un piccolo aggiornamento. E siamo partiti. E E prevista una postfazione di 30 pagine. Io non ce l'ho fatta. Ho scritto una parte che arriva a quasi 75 pagine. Così risultò il coautore del libro nel mentre come dicevo prima Denise è uscito e siamo qui a fare a in ogni occasione possibile promuovere il libro a raccontarlo. nel libro c'è anche una parte di riflessioni geopolitiche no? di Alberto Negri che è un giornalista sì. eh, conosciutissimo e che insomma salutiamo, ne approfittiamo allora prima del primo brano di questa sera per salutare tutte le persone che hanno lavorato a questo libro e eh, tutte le persone che in questo momento sono ancora in carcere e ne parleremo eh, subito dopo allora questa sera come ogni puntata con Murat c'è una missione impossibile per Mariangela che è in realtà proporvi tutta una serie di brani eh, turchi, eh, quindi rilasciati liberamente in Turchia ed è un motivo di orgoglio di più, diciamo, per border radio per conoscere musica nuova e musica che si adatta a questa serata. Quindi la missione impossibile eh, per me è dire tutti i titoli in turco con il supporto chiaramente di Murata. Allora partiamo con questo primo brano che ha un titolo lunghissimo ed è Ve li scrive. Però ve lo giuro nel podcast Kim Sevmedi Soi Le Seni Bashbakan di Hussein Badili. Grande <coughs> peccato che in diretta non va la musica, ah. qua non c'è a cassa, vero? No, okay. eh no perché ri risuonerebbe. Sì, no, dicevo per acc accendendo, e spegnendo. Magari non c'è, okay, no. Dobbiamo... quindi adesso quindi io che non sono abituata alle dirette video, eh. Eh, devo fare attenzione a quello che dico offline perché va tutto in diretta. Ah sì, ah, sì, sì. <ride> <ride> Anche tu, eh? anche sì, tu. Assolutamente. su Twitter riesci a vedere quindi, Ma perché mh, vedere. sono due programmi accesi contemporaneamente, non so se ce la facciamo, non ho mai provato sta cosa, periscope e Facebook insieme. Allora... Allora sono super spettinato comunque. Sì, del motivo per cui io non so perché da vedi questa roba qua si vede nero sembra conclusa allora non ce l'ha fatta non, non ce la fa in due e eh vabbè ah, no. ci sei tu all'inizio però vedi non ah, poi finisce eh, vado magari... sul tuo profilo eh, prova No vedi è conclusa risulta... Allora quando esco dal programma Hai voglia di postare Il link di Facebook su Twitter? Sì oh. Allora link... Ah, hanno già scritto che peccato non ascoltare la musica. Eh, eh, eh collegatevi su border-radio.it eh, Su border-radio.it potete sentire tutta la trasmissione in streaming audio. Eh, oppure con l'app per Android. Oppure con l'app che è disponibile per Android. Ok, 50 secondi. Ok, diciamo... Eh? Diciamo due cose sul significato del pezzo mm -hmm. e perché ho scelto queste. Mm -hmm. Eccoci, rientrati su Border Radio. Eh. Ci proviamo, ecco, bentornati su Border Radio, perché questo, eh, bentornati su Border Radio, abbiamo ascoltato il primo brano di questa serata, eh, che finiva in realtà con un, un pezzo parlato, quindi c'è un po' confuso nel rientro mm, e sì. in cuffia. Allora, intanto ringraziamo Pantaleo in regia che ci sta seguendo, ci segue eh, come sempre. Allora, Murato, raccontiamo eh, perché questo brano, che sì. cosa racconta? Allora, tutti i brani che ho scelto per stasera, che ascolteremo. Eh, sono brani musicali composti durante la rivolta popolare del Parco Ghesi quindi dato che parliamo del libro Ogni luogo è Taksim che parla della, della rivolta e eh, ho deciso di scegliere questi pezzi. Il primo si, si chiama per Kim Selmede Soile Seni Bashpakan. Dici chi non ti ha mai voluto bene il signor presidente ecco. quindi un pezzo che mh, pensa, dice che il, al presidente nessuno ha voluto bene, per quello non è una bella persona. Ok. Allora, Murat, ripercorriamo un attimo che cosa è avvenuto, che cos'è, insomma, anche per chi lo stesse scoprendo adesso, che cosa è stato eh, Jesi Park, cosa è stato appunto il movimento e quali sono poi state con le anime differenti no? che è quello mh, che viene affrontato anche nel libro del movimento per arrivare, ahimè, alla situazione attuale. Allora, siamo nel 2013 e nella città di Istanbul, la città più grande della Turchia, non è la capitale, però fa 17 milioni di abitanti. Abitanti, addirittura con, con rifugiati adesso quasi 20 milioni e, mh, siamo nel, nel cuore del, del quartiere storico della città il quartiere storico si chiama Taksim esattamente la parola che troviamo nel titolo del libro il cuore storico invece del, del quartiere si chiama il parco Ghesi è un parco l'unica zona verde che è rimasta in tutto quel quartiere è un quartiere non piccolo fa quasi 500 mila abitanti e, e, e possiamo anche dire che in città è quasi l'unico parco rimasto allora, è un parco dove all'inizio della, della fondazione della, della Repubblica c'era una, una caserma, prima ancora all'epoca ottomana c'era un cimitero armeno, eccetera. quindi un parco che al di là di essere una zona verde sì. ha un significato molto profondo e importante sì, da diversi punti di vista esatto. di questo parla molto bene in modo approfondito con i documenti e anche denizzati nel libro, tra l'altro, è un quartiere due passi dal quartiere in cui sono nato e cresciuto io, quindi mi permette di dire qualcosa anche io nella mia parte su questa zona. Ehm, il comune eh, approva un progetto di, di costruzione. E, e decide di abbattere gli alberi e tirare su un, sì, un, un edificio, mm. che poi non si è capito mai se sarà di nuovo una, una vertale, casa militare. non si capisce. Ah. Comunque eh, succede che il, la Camera dell'ingegnere e, e poi architetti decide di raccogliere le firme, fare ricorsi, riescono in due anni di lotta a fermare riprendere, a fermare di riprendere i lavori, almeno prima che venissero eseguiti. Mm -hmm. no? Però ehm, nonostante la richiesta di fermare i lavori del tribunale, una notte eh, arriva la notizia che arriveranno le ruspe e quindi 10-15 ragazzi si accampano dentro il parco. Ehm, di giorno arrivano le ruspe, cercano di sradicare gli alberi che hanno più di 100 anni. Si mette un parlamentare nazionale davanti alle ruspe, poi un po' di taffarugli, eccetera. Di sera arriva il più brutto, che è un gruppo di poliziotti, raccolgono le tende e le borse dei ragazzi e le bruciano in centro città, viene fuori un falò e picchiano tutti i ragazzi che ci sono lì. I ragazzi si fa per dire che ci sono anche degli attivisti anziani, sì. lacrimogeni, manganelli, eccetera, e li scoppia tutto. Scoppio tutto detto così molto banalmente, mm -hmm. perché, eh, dico perché mo molto banalmente, perché siamo nel 2013, il governo attuale, il partito che ha il governo attuale, eh, ah, prende il potere nel 2000, quindi in realtà 2000 2009, quindi in realtà erano passati già mm -hmm. quasi dieci mm -hmm. anni di lavoro e in dieci anni ha combinato un po' di tutto e, e il parco è stato una scintilla, mm -hmm. era una rivendicazione molto significativa, molto importante, soprattutto per chi abita a Istanbul che è stato cementificato, che questo fatto dimostra anche, è un segno della, mh, una dimostrazione della cultura politica e eh, sociale di questo governo. Quindi eh, viene, nasce e viene fuori questa rivolta popolare che dura ininterrottamente quasi per tre mesi coinvolge quasi 8 milioni di persone in quasi tutte le città della Turchia dall'est all'ovest, dal nord al sud purtroppo 8 giovani maschi ragazzi perdono la loro vita 19 rimangono senza un occhio e numerosi rimangono disabili e più di 5000 feriti numerosi processi detenzione cautelare, eccetera Questo. assolutamente a me come te la raccontavi sembra, sembra ieri che sia successo perché mh, probabilmente in quel periodo ne avevamo già parlato in radio lo stavamo vivendo Chiaro. e sono passati già cinque anni e cinque anni in cui le cose sono andate davvero peggiorando no? le, la, la seconda parte del titolo del libro proprio da Jesse Park al controgolpe di Erdogan perché mm. poi si è andati appunto verso una direzione davvero terrificante per quello che riguarda la, repre la repressione in generale in Turchia ma anche rispetto alla situazione geopolitica medio orientale perché... Che la Turchia è davvero al centro eh, di questioni che riguardano, ahimè, eh, la Siria di cui eh, do, dobbiamo dedicare ecco, eh, molte ore per, per parlare e approfondire, ma, ma Iran, ma Arabia Saudita, ma Stati Uniti, insomma Italia. E, e quindi eh, rientra in una questione che ehm, Difficile probabilmente da snocciolare tutti. No? Mm. Allora, ehm, nella tua parte tu ti interroghi, partendo da uno del, diciamo, delle, dei punti toccati, eh, ecco, come si è arrivati alla trasformazione in, uh, in questo regime che di fatti è un regime autoritario repressivo? Eh, questa è una domanda molto, molto interessante, <ride> per questo vale la pena comprare il libro, il libro. <ride> leggere la mia parte ma non soltanto, ma non soltanto questi libri, ci sono tanti altri, sì. eh, prodotti editoriali in italiano ultimamente sulla Turchia, quindi consiglio a tutti quanti di sfogliare la rete e trovare i libri che ci sono veramente dignitosi, decenti. E, come si è arrivata? Eh, ci sono numerosi motivi, senz'altro quello che hai detto tu, ossia la, la destabilizzazione del Medio Oriente, che non è una novità, in realtà secondo me parte dal 1915 però destabilizzazione attuale diciamo del Medio Oriente ha un ruolo molto importante in qualche maniera con l'arrivo di quasi 4 milioni di siriani in Turchia e con il coinvolgimento volontario e involontario mm. della Turchia nella guerra in mm -hmm. Siria c'è stato un um, è, stato un, un, un, è nato uno squilibrio una situazione squilibrata una, una situazione drammatica in Turchia in tutti i sensi Senz'altro, un, un altro motivo è, è, è il risultato di una politica economica non sostenibile quelle che dicevamo prima la cementificazione posti di lavoro spontanei e non a lungo andare non dure, duretevoli si dice? Dure, dure, sì. ecco, durevoli durevoli <ride> E, e, opp, oppure la terza cosa che è forse è la cosa secondo me è dietro le quinte la fondamentale la cultura governativa di questo partito mm -hmm. siamo di fronte a un partito politico, fondamentalista, conservatore sessista, omofobo maschilista patria, e, e, e poi no, notevolmente anticomunista mm -hmm. e, numerosi componenti del governo attuale sono, appartenevano a diversi movimenti universitari eh, che lottavano contro i comunisti negli anni 70-80 quindi ehm, la repressione nei confronti degli oppositori eh, giornalisti oppure politici studenti universitari e eh, eh, nel loro detto, bono, detto molto banalmente nel loro DNA mm -hmm. anche eh, la cultura governativa eh, conservatrice e sessista eh, nella, esiste nella, nella loro ideologia In effetti, come parlo anche nel, nel libro, nella mia parte, e la società è diventata sempre più conservatrice, sempre più sessista, sempre più omofoba in Turchia, eh, sempre più fondamentalista, radicale. E questo a livello sociologico e nella vita quotidiana dei cittadini diventa, crea un problema enorme. Ecco, tocchi un punto che ti avrei chiesto. Più, più avanti, cioè proprio, ecco, qual è la tua percezione rispetto al modo in cui sta cambiando la società turca, quindi le persone eh, che, mm -hmm. che abitano il paese? Que, okay. Concludo la, la prima risposta sì. che è legata a quello che dici tu. L'ultimo pezzo più importante che possiamo dire e importante che possiamo nominare su come siamo arrivati a questo punto, ovviamente eh, l'alleanza storica tra il partito al governo e la famosa comunità religiosa Gulan eh, si è interrotta. La comunità religiosa Gulen farebbe parte del famoso progetto Gladio che conosciamo bene anche nella storia italiana, anche quella greca. E, quindi finito questo matrimonio ovviamente è, è nata una guerra. Mm -hmm. e, e perché dico che è legato alla tua domanda? Perché la comunità di Gulane è una realtà di 40-50 anni: ha delle università, delle scuole, ha degli uomini infiltrati nel sistema giuridico, nell'esercito, eccetera. È davvero dentro? Dentro. Quindi, oggi, eh, prima di tutto, per gli ex alleati del governo, si vive una vita molto difficile. Perché i giornali, le agenzie di notizia, le aziende, le scuole, gli insegnanti, le banche, le aziende imprenditoriali, tutto quello che appartiene alla comunità di Guilani è stato smantellato, mm -hmm. distrutto e, e gli appartenenti membri sono stati messi dentro, dagli impiegati statali alle alte ufficiali dell'esercito, dai semplici cittadini ai, alle, ai maestri, dai giornalisti agli imprenditori. Quindi per loro c'è una grande paranoia e grande stress. Per il resto della società, come è stato sempre, c'è sempre più repressione, c'è sempre più paura. Fortissima repressione e paura che cerchiamo di battere con la musica e di farlo con le parole da fuori, anche da fuori, eh, fuori Turchia. In questo momento ci ascoltiamo il prossimo brano. E io lo dico in turco e tu lo traduci in italiano. Vai. Allora, Berlin, Sharks. La canzone di Berlino. Noi potremmo fare. Berkin. Poi, poi lo correggo io. Te l'ho detto male. Ma ah, Berkin. Berkin. Ok. Adesso che ho sentito il pezzo mi metto in mente. Mm -hmm. Poi spiego, sì. correggo io. Dicevo che potremmo fare tre ore di diretta noi <ride> sì, a chiacchierare. Sì. <ride> poi sì. io non mi fermo, no. dopo un parto. Eh, siamo in due, siamo in due. ci sono, ci No, ho visto, non ho avuto tempo di ascoltare il tuo pezzo su Radio Onda... Uh, ah, Onda sì, l'altro ieri, uh -huh. sì, sì, sì. sì. sì, sì. No, eh, non ma non era, mai, no? non era previsto. Eh, si, sì, hanno visto la recensione di Chiara su ah, sì. Nena News e mi hanno chiamato, uh -huh. sì. Vabbè, io cioè, corrispondo per loro eh, sì. spesso, sì. Sono molto attenti sulla Turchia. E, eh. Eh, poi sono andato a vederli proprio dal vivo a Brescia. Mm. Molto eh io non molto conosco, non conosco Caspita, nessuno di loro. Sono, sono, cioè fanno entrare. Fanno, in fanno, fanno parte della rete del Radio Popolare. Sì, una cosa così. Sì. Ehm, sì. rete popolare. Rete popolare. Mm. Ehm, sono, cioè hanno una struttura molto bella, carina. È una radio vecchia, importante, non solo di Brescia ma di tutta Italia. Mm. E ci lavorano diverse persone, molto specializzate su numerosi temi. E poi la cosa più spettacolare è che gestiscono questo festival estivo, incredibile, io sono andato a presentare il mio primo libro lì, credo due anni fa almeno, eh, mi, mi ricordo, forse ne avevamo parlato, durante eh. la puntata, sì, incredibile, enorme. No, ma io enorme. loro li seguo, diciamo, da ascoltatrice radiofonica uh -huh. seriale, quale sono, eh, però non mi è mai capitato di andare al festival. Ah, eh, te lo consiglio, ma... c'è di tutto. La, quando sono andato io c'era il figlio di, di Bob Marley. Ah sì? sì. Quale? E adesso mi sfugge il nome, è vale. quello più famoso, diciamo. Uh -huh. E poi, parla, forse. Forse, ah. sì. e poi c'era Centrale sì. Elettrico, come si chiama quel, quel gruppo? Eh, sì, sì, sì. Hai sì. capito, no? Le luci del Centrale Elettrico mi pare, vabbè, sono ignorante, Cioè, io sono, sono pessimo con, con i nomi. Poi, quelle due sere in cui sono stato lì a Brescia. Poi c'è di tutto: presentazione del libro, dei, di diversi libri, c'è un angolo di libreria. Eh, spettacoli teatrali, cose per i bambini, ma proprio poi occupano uno spazio molto esatto. molto E io dimentico che voi ci state ascoltando perché dovete sapere <ride> che non sono così vivo nell'intimità della radio io, quindi fuori onda si può dire qualsiasi cosa stasera no, allora. ok Sì, sì, questo è di Berkin, sì. E distruggere, fermare alcuni mezzi cercano di creare un lavoro di grande manipolazione, quindi dove non possiamo ammazzare almeno ci infiliamo dentro e manipoliamo. La manipolazione e l'informazione è fortissima, come tu anticipavi un po' prima, sull'impegno del governo turco all'estero quindi su quello che accade anche fuori dal, eh, da, dalla Turchia e su cui la Turchia su cui Erdogan ha messo le mani no? prima eh, citavamo appunto il discorso della Siria proprio di eh, questa mattina è un articolo di eh, Alberto Negri che insomma, ha fatto la prefazione al libro su anche il come dire l'impegno e la confusione che c'è in questo momento sull'impegno americano addirittura in Siria e le cose che toccano un po' la Turchia, ma ehm, mi riferivo in particolare a un reportage dell'amico Andrea De Giorgio, giornalista, eh, che ehm, di cui raccontavamo un po' prima anche della penetrazione della Turchia ormai vecchia, storia vecchia ci raccontavamo in Africa eh, leggevo dei numeri eh, in Africa in particolare ultimamente in Africa occidentale quindi un reportage uscito per Aspenia eh, qualche giorno fa ecco, la manipolazione sulle informazioni rispetto a quello che la Turchia fa fuori eh, quindi che gli permette in qualche modo di agire indisturbatamente all'interno mm. questo è un punto molto interessante perché Qua mh, possiamo iniziare a parlare anche dei complici, mm. no? e, prima parlavamo del matrimonio tra il partito del governo e la comunità di Gulen. La comunità di Gulen contava quasi 160 scuole private sparse nel mondo, dalle Stati Uniti all'Uzbekistan, dal Senegal all'Africa Sudafrica, dall'India alla, alla Germania mm -hmm. Albania eccetera. E ovviamente i suoi imprenditori eh, hanno sempre lavorato con l'ausilio e con il sostegno del Ministero del Lavoro, del Ministero degli Affari Esteri e con i consolati e le ambasciate. E finito quel matrimonio è rimasto un patrimonio <ride> da, eh, da trasformare e il governo interessante è, passaggio è è, <ride> il governo ovviamente ha sguinzagliato i suoi uomini, i suoi imprenditori fedeli che non hanno deciso di seguire la linea dell'ex alleato ossia il nuovo nemico ma hanno deciso di rimanere fedeli alla linea del governo e quindi si sono buttati in questi mercati dove la Turchia attraverso Gulen aveva già iniziato a fare sondaggi, Etiopia, Senegal, Costa d'Ovorio, eh, Gabon, Nigeria, Sudafrica, per esempio per parlare di alcuni paesi africani, per non parlare dell'Egitto, Algeria, Tunisia, Marocco eccetera. Eh, è sì. grande il volume del tra, commercio Il l'altro Erdogan appunto arriva da un, un viaggio recente dal, più o meno dal 26 febbraio ai primi di marzo proprio in Algeria Mauritania, sì. Senegal, Mali dove eh, come dire, gli interessi sono fortissimi, c'è appena stato il forum Senegal-Turchia mm -hmm. ed è impressionante scoprire la quantità di affari che la Turchia gestisce in Africa in particolare sì. adesso leggevo oggi appunto sul, sul Senegal gli scambi commerciali sono passati appunto dai dati riportati da Andrea Giorgio, da 100 milioni di dollari del 2000 a 20 miliardi di dollari mm. oggi, con obiettivo 100 miliardi nel 2022. Quindi, anche come è cambiato il posizionamento, eh, anche solo turistico, diciamo di collegamenti di ambasciate, le ambasciate sono passate da 12 a 39 in Africa. Quindi, è davvero impressionante il modo in cui si sta muovendo in cui... sì, come fa la Cina eh, praticamente esatto, da parecchi eh, anni esatto. la Turchia ha eh, una carta ancora più invincente da giocare che rappresenta la vecchia tradizione non ufficialmente almeno ottomana eh, sì. ed è un paese musulmano e infatti nel, nel reportage era sottolineata questa cosa che lui ve, cioè, viene venduta in giro l'importanza culturale, storica sì. dell'impero ottomano sì. lì, lì presente sì. in Sahel poi in ogni occasione soprattutto nei paesi ex colonie francesi non, mm. non, non si non esita a dire che la Turchia è lì a fare affari in modo amichevole, rispettoso, eccetera, e non come i vecchi colonialisti francesi, inglesi, eccetera. Ovviamente c'è una, una ferita aperta storica in questi sì. paesi e coloro che arrivano con un altro approccio e eh, sono bravi o cattivi a casa loro comunque riescono a vendersi bene perché il francese, l'inglese oppure il belga non ha fatto una bella pubblicità nel passato in Africa. Eh, no, no, no. Infatti l'analisi puntava proprio a questo. Allora, prima di spingerci un po' di più, e lo, insomma, lo affronti anche nel libro, ehm, sul rapporto tra Turchia. In Turchia e Siria, quello che è stato fatto e sta venendo con i siriani e i curdi. Eh, ci ascoltiamo al prossimo brano ed è, eh, questo nome anche difficilissimo ma ce la farò, giuro, è Tengere Tavavasi ah, Tenger sì. Abasa, sì. Okay. di Kardesh Turcul Turculer. Turculer. Brava. Il tempo vola tra noi. Quanto tempo abbiamo ancora? Eh, sono le 21, rientro alle 10. E finiamo alle 21.30, giusto? Uh -huh. Mamma mia, sì, vola. Ma quel tavolo a forma di chitarra, quindi? Eh, il tavolo a forma di chitarra è in cantina, ahimè, perché è un po' grandicello, cioè, ma ho adesso questo è un lavoro, cioè un tavolo provvisorio, non sì. so se sia funzionalissimo, però, Chiaro, assolutamente. no, perché poi questa sala, è è, essendo un centro musicale, polifunzionale, quindi non... Gli spazi vengono condivisi quindi Chiaro. magari quando non c'è radio qui c'è qualche lezione Chiaro. di sax o di ah, che cose bella. piccole. Fanno un sacco di cose sulla musica come mai? È perché questo è proprio nato come centro musicale? La sala prova che vedi di là, poi le altre che sono là sono state fatte tutte dai ragazzi di Comala, wow. esattamente come abbiamo fatto, costruito noi la vecchia sì, radio, sì. E, e questa. Quindi poi quando ci siamo incontrati a novembre. Nel nostro passaggio dalla sede vecchia uh -huh. alla nuova, insomma, eh, abbiamo iniziato facendo delle dirette velocemente, nella, cioè un po' più Sala veloci, prova. in una delle sale prove piccole, okay. in attesa di capire se si poteva sistemare questo che era il loro ufficio. Okay. <ride> e poi, subito dopo le vacanze di Natale, abbiamo iniziato a fare i lavori. Eh, Caspita, sono oltre quattro mesi che lavorate qui. E eh, abbiamo inaugurato il 3 marzo. Eh, e tre, già... tre mesi buoni sì, sì, eh, beh, sì. tre mesi tra l'altro portando avanti tutte le attività perché poi nel frattempo sono partiti tre corsi di edizione redazione no, ah, ho visto gli annunci eh, sì, fatti sì. da noi e eh, no ci sono tante cose in ballo con loro si lavora benissimo oh. e sono davvero fantastici proprio stesso come dire spirito che ci caratterizza un po', no? Mm, Collaborazione, mm, trasparenza. Questo è un bene, comunque uno spazio pubblico e viene usato in quell'ottica lì, no? Chiaro, chiaro. Caspita, eh, ci bello. stiamo divertendo, adesso ce la stiamo proprio godendo. Okay. <ride> sì, Ho ci... visto che Lino anche fa... Sì, sì. fa alla fine con la scuola. Sì, grande. Che bello. Guarda ieri l'altro ieri ero re, eh, in regia per loro. E ti ho nominato, ti ho detto guarda mercoledì abbiamo puntato con con puntata con Murat io do un pezzo che non lo vedo quanto c'è ancora? <coughs> okay. ok, sfuma sfuma? si, sì, puoi sfumare In diretta su Border Radio riprende Caribou che intanto vola, lo dicevamo, insomma, fuori onda. Fuori onda per chi ci ascolta in radio, perché in realtà devo ancora abituarmi a questa cosa per cui anche fuori onda ci sta ascoltando chi segue la diretta Facebook. Non sono abituata, quindi perdonate le, le, le varie cose che, che dico, non mi ricordo neanche più cosa abbiamo detto. Vabbè. Allora, abbiamo ascoltato Tangeretava Avas. Ah, ah, di Kardas Turculer eh, che significa questa questo? Allora, la melodia delle pentole e delle padelle perché durante la rivolta Gesi eh, di sera quelli che non sono scesi in piazza, non sono andati al parco si sporgevano fuori dalle loro finestre a casa e battevano con qualcosa in fondo delle mm. pentole per fare Rumore. E il presidente della Repubblica all'epoca era il primo ministro, ha detto è sempre la solita storia: rumore delle pentole e delle padelle. Perché in un altro scandalo del 1993, per più di 15 giorni, e uno scandalo in cui. c'è cioè un incidente in cui la gente ha scoperto che c'era un poliziotto con un mafioso un parlamentare nella stessa macchina, e la gente per 15 giorni per. E protestare alla corruzione, aveva fatto questa protesta, tra l'altro chiudo eh, la spiegazione dicendo mm -hmm. che un giorno prima del referendum mm -hmm. in, in Catalogna, sì. in, in ah, Spagna, okay. ero lì e di notte facevano questo, ah, okay. fuori dalle finestre, pentole, padelle. Eh, e facevano questa, questa protesta, era impressionante. Eh sì, perché il rumore è intenso, un intenso, po' porta il, sì. il rumore, insomma, delle voci dei manifestanti. Allora, eh, Murat, visto che il tempo scorre, eh, non, non riusciamo a parlare di tutte le cose che avrei voluto chiederti, faremo sicuramente altre puntate, però ecco, un, eh, uno stacco, un momento su quello che appunto avviene tra Turchia e Siria in particolare con i kurdi siriani eh, nel libro eh, viene, viene appunto citata eh, nella, nella descrizione del libro una dicitura tra Ankara e Kobane no? mm -hmm. allora, che cosa è successo nel frattempo in Siria sono successe tantissime altre cose e un pensiero va appunto agli ultimi fatti eh, recenti ahimè, di Afrin Sì, ehm, ovviamente il fatto, cioè, la guerra in Siria ha scombussolato numerosi piani e la posizione della, del governo in Turchia. Uh, ha avuto diverse, diversi cambiamenti, questo anche non ha, non ha aiutato molto a mantenere calma, la pace sul, sul territorio. All'inizio il governo ha iniziato con una posizione in alleanza con gli Stati Uniti, mm -hmm. solo che eh, gli Stati Uniti con il governo Obama hanno deciso di sostenere eh, le unità di, di protezione popolare, IPEG e IPEG, che sarebbero un po' le forze kurde, ma non soltanto, e questo ovviamente non è andato giù al governo in Turchia. La seconda cosa ovviamente è la dichiarazione del confederalismo democratico in Rojava, nel nord della, della Siria. Questo anche non è andato giù al governo in Turchia, perché eh, si tratta di un di un'esperienza di, un, di un esperimento eh, politico economico culturale ambientale molto radicale molto di sinistra molto diverso mm. e molto vicino anche alle, alle ideologie del partito del lavoro del kurdistan PKK che mm. è riconosciuta come un'organizzazione terroristica dallo stato turco, turco sì. per cui eh, la nascita di un'esperienza del genere e lungo il confine che è di 900 km ha scombussolato i piani del governo e a reagire, a, per reagire ha, una, una, una, ha fatto una scelta di, di, di violenza e di rifiuto mm. invece, che, eh, eh, invece che trovare un, un rimedio oppure un consensus. e quindi sin dall'inizio ha definito le IEPG e IEPG e la loro espressione partitica è PEDE come un'organizzazione terroristica. Mm. E siamo arrivati, per fare breve, all'operazione di eh, d'Oluivo eh, ad Afrin, che alla fine l'esercito della Repubblica di Turchia è entrato, ha eh, olt eh, oltrepassato il confine, è entrato fino al centro Afrin, eh, uccidendo migliaia di persone, eh, combattenti oppure civili, e eh, perdendo anche quasi 70 soldati, cittadini turchi, eh, con l'obiettivo di tra virgolette fermare i terroristi, quindi la Turchia adesso è in guerra, la Turchia adesso sul territorio siriano, ha occupato una città e ehm, dice che sul territorio siriano vicino al suo confine c'è il pericolo per la, della nascita di uno stato, di una zona autonoma da, con le mani dei terroristi. Eh, ma infatti il, il terrore più grande è proprio legato alla creazione di uno stato del, del Kurdistan eh, si sta facendo di tutto di fatti non trovi che anche lo spostamento delle persone, no, dei kurdi eh, in questo momento sia una deportazione a, a scopi politici? certo, la deportazione dei kurdi e non in questo periodo ma anche prima mm. è il padre del, del, del governatore Assad oppure lo stesso Assad mm. negli anni 60-70 hanno fatto in numerose, in numerose volte questo, questo gesto, arabizzazione del nord della Siria, e cambiamenti delle carte d'identità, incarcerazione di numerosi intellettuali politici, kurdi e quindi e rimuovere l'identità kurda, soprattutto quella politicizzata, non allineata mm. col governo e quindi mh, il cambiamento demografico oppure lo spostamento di, di queste persone c'è stato, stato sempre nella storia. Ovviamente da quando è scoppiata la guerra involontariamente mm -hmm. oppure volontariamente le, le, le persone hanno, hanno dovuto abbandonare i territori e lasciare nelle mani, voi dell'Isis, voi del governo centrale oppure alla fine voi del governo turco. Sì. E quello che sta accadendo è davvero delicato e noi non abbiamo probabilmente neanche tutti gli strumenti no, per analizzare veramente questa situazione complessissima dove un dato sicuramente è certo stanno perdendo la vita tantissime persone e, eh, in, in tutti i luoghi e ehm, tra Siria e Turchia in Siria c'è una guerra civile terrificante e, per opera appunto di, una, di un altro regime e in Turchia allo stesso tempo persone eh, che vedono la propria vita spezzata penso ai giornalisti, penso a tutte le persone anche alle persone mancate durante le manifestazioni a partire da J.C. Park ma, eh, ma non solo allora arriviamo a questa eh, parola che è diventata poi un po' eh, il riferimento appunto delle persone eh, del titolo della prossima canzone, delle persone che hanno preso parte alla manifestazione eh, ed è Ciapulcio. Brava, brava. detto bene. Giusto, giusto, giusto. <ride> allora, Ciapulcio che richiama il nostro prossimo brano e eh, ci invita appunto a capire che tutto il mondo è Taksim e ovunque è resistenza. Loro sono i velvele. Bello questo pezzo. Eh. Sì. Eh. Ecco, potremmo mio? farlo ascoltare così. <ride> non so se vada. <ride> Dov'è dov il microfono? Ah, eh non so, non, so, non ho mai scoperto. Dove sono il volume delle cuffie? Uh, segui il tuo filo, il tuo filo ah, è questo. Aspetta. Questo? Sì. Oh, okay, che grande. Ok. <ride> Perché non sentiamo? Ecco, sì. Non sentite perché è ehm, una diretta radio? Una non diretta radio è il. sto trasmettendo con cellulare che non, uh, che non riusciamo a alimentare con la musica. però se andate su, sul sito del Border Radio potete sentire anche l'audio. Chapuljou vuol dire il vandalo. il vandalo, ed è stata una parola usata molto da tutti i governi, quando pensa è stata fatta la prima azione armata del, del PKK, e il governo dell'epoca, credo di Suleyman de Mirelle ha proprio usato questa parola eh, questi sì. sono dei ciappulgiù ed è diventato infatti la, la, adesso lo diciamo in diretta ed è diventato poi in realtà simbolo di, sì, di, di ogni tipo di resistenza ah. che ci piace o no armata o non armata tutti quelli che non sono pacati educati sono ciappulgiù mm. allora Murat sono già le 21.20 okay. eh, rientro quindi noi rientriamo e salutiamo chiusura, okay. eh, guarda, avremo mille cose da dire <coughs> vabbè e, quelle ehm... che si può Abbiamo già detto tante cose. Sì, aspetta, mi sono alcune cose da non dimenticare.